Ciao, io sono Issa e ti do il benvenuto nel mio canale. Ti sei mai chiesto il significato di WWW? Beh, ci sono io a dirtelo. Ma prima di cominciare, come sempre, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare l'icona della campanella. Dobbiamo capire che il web e l'internet sono due cose diverse. In parole povere, l'internet è quella cosa in cui viaggiano le informazioni che i computer si scambiano. Ora, ci sono tanti modi in cui i computer possono scambiarsi informazioni tramite internet, ma quello più utilizzato al mondo è appunto il web. La parola web è l'abbreviazione di World Wide Web, che significa ragnatela intorno a mondo. Il WWW venne concepito nel 1989 da un certo Tim. Tim creava un programma attraverso cui qualunque computer avrebbe potuto navigare nell'ipertesto e lo chiamò browser, che in italiano è traducibile come navigatore. L'ipertesto, per chi non lo sappia, è un insieme di documenti che vengono, diciamo, messi in relazione tra loro, per mezzo di parole chiave. A quel punto Tim collegò il suo computer alla rete locale. Da quel momento in avanti, chiunque avesse installato il browser sul proprio computer, poteva collegarsi al computer di Tim e consultare in maniera ipertestuale qualunque documento vi fosse salvato l'intero. Tim chiamò il suo computer server, in italiano inserviente. E tutti i computer che si collegavano per sfogliare l'ipertesto si sarebbero chiamati client, che significa cliente. Tim osservò quello che aveva creato, capì che era una figata e chiamò questo sistema di condivisione di dati fra computer World Wide Web. La struttura del web è molto più grande e complessa, ma funziona ancora secondo i principi di base inventati da Tim. Oggi i server sono circa 100 milioni in tutto il mondo e al loro interno è archiviato l'immenso ipertesto che è il www. Creare il proprio sito web e i browser permettono non solo di visualizzare testi scritti, ma anche di visualizzare pagine web complesse, ricche di immagini, o di usare servizi come i motori di ricerca tipo Google. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace. Io aspetto il tuo like, mentre tu aspetta il mio prossimo video.